Grazie Presidente, con questa delibera andiamo a introdurre un, una specifica appunto alla previsione delle tariffe per le attività extrasportive da svolgersi all'interno degli impianti sportivi comunali che è una previsione che già era, è presente all'interno del regolamento che abbiamo approvato eh, un anno e mezzo fa. Eh, con questa specificazione appunto, andiamo a definire in particolare quelle che sono le tariffe da applicare per una serie di attività, sia di natura sociale ma anche di natura commerciale, in quanto l'obiettivo che si è data a questa amministrazione Fin dal primo momento è stato quello di valorizzare il patrimonio impiantistico sportivo della capitale e, e quindi anche il, le attività eh, promozionali e, e di tipo commerciale sono ovviamente benvenute a patto che si paghi il, eh, una, una giusta tariffa. Quindi... Non si sente? Quindi dicevo il ehm... Siamo andati a specificare con questa delibera puntualmente il tipo di tariffe per ogni attività da applicarsi per gli impianti comunali a seconda delle tipologie di impianto, infatti il Dipartimento Sport ha indicato degli impianti di categoria speciale ad esempio l'impianto delle tre fontane oppure delle terme di Caracalla che per motivi di pregio o eh, altre caratteristiche comunque sono eh, particolari e devono avere un, quindi un, un, regime, un regime proprio e queste attività appunto sono state illustrate ampiamente in, in commissione quindi approfitto anzi per ringraziare il lavoro che è stato fatto da parte dei tecnici che appunto hanno effettuato delle simulazioni per andare a, a valutare quale fosse poi l'effettivo impatto di, di questi coefficienti che, che sono stati proposti ringrazio quindi il eh, direttore Ziantoni ma anche Daniele Tigani che è un un, eh, è stata una risorsa importante anche per la Commissione Sport, adesso è tornato in dipartimento. E, e questo, con questo provvedimento appunto intendiamo eh, far sì che l, le attività che per vari motivi eh, fino ad oggi sono state eh, poco presenti all'interno degli impianti sportivi o perché in alcuni casi eh, si, si svolgevano eh, in... Ehm in via saltuaria eh, oppure proprio perché in, in assenza di determinate tariffe eh, alcuni concessionari non, eh, non avevano proprio l'incentivo eh, a, a realizzarle, eh, oggi finalmente sarà possibile farlo e quindi anche eh, gli impianti pubblici avranno la possibilità di, di competere con, con le strutture private per eh, avere attività di qualità sempre maggiore e, e far sì che l'azione di questa amministrazione, che è da sempre stata eh, impostata per eh, eliminare la, la nomea che, che avevano gli impianti pubblici per essere impianti un po di, di serie B rispetto a quelli privati eh, non, eh, non deve essere così e, e non sarà così. E io Concluderei, esatto, andrei a stringere con l'illustrazione e poi eh, vedremo più nella discussione in generale altri dettagli. Grazie.